Questo esercizio, un'urna contiene 10 biglie numerate da 1 a 10. In quanti modi diversi si possono estrarre 3 biglie dall'urna, tenendo conto dell'ordine di estrazione, in ciascuno dei seguenti tre casi, allora facciamo il caso A. Il caso A prevede che ogni pallina, dopo essere estratta, viene reintrodotta nell'urna. Quindi estraggo tre palline. Nel primo caso, in quanti modi possibili la posso estrarre? In 10. Nel secondo caso, anche perché la prima pallina che ho estratto la reinserisco nell'urna, quindi ho ancora 10 possibilità, re reintroduco nell'urna anche la seconda pallina estratta, quindi anche per la terza estrazione ho 10 possibilità. Quindi 10 alla terza possibilità, in tutto 1000. Cosa cambia nel caso dell'opzione B? Ciascuna biglia dopo essere estratta non viene rimessa nell'urna prima dell'estrazione successiva. Quindi questo comporta che cosa? Allora intanto ho ancora tre posizioni da occupare. Nel primo caso ho ancora dieci possibilità. Nel secondo caso non ne ho più 10 perché la pallina che ho estratta per prima non viene più reintrodotta nell'urna, quindi ho solo 9 possibilità e nel terzo caso non ho più 10 possibilità ma ne ho soltanto 8 perché le prime due palline non le ho più reintrodotte. Quindi abbiamo che il risultato è 10 per 9 per 8, 9 per 8 fa 72 per 10 720. Caso C mi dice che la prima biglia estratta viene rimessa nell'urna, quindi ho 10 possibilità per la prima estrazione, 10 per la seconda, perché c'è stata una reintroduzione della prima pallina estratta, però la seconda pallina estratta eh, non viene rimessa nell'urna, quindi per l'ultima estrazione ho 9 palline a disposizione, quindi in totale ho 10 per 10 per 9. 900 possibilità.